per esempio penso che noi dobbiamo rimanere nell'euro e sarebbe un errore uscire. Ma questo lo pensano anche loro nel frattempo, no? Noi noi lo lo so. no, abbiamo no, detto no. sempre referendum, abbiamo detto che i cittadini devono uscire. Ma lo dite ancora pur sapendo che non possiamo fare un referendum sull'euro perché fa parte di un trattato internazionale. Ma in realtà non è vero. Cioè, questa, la, a me la politica in cinque anni ha insegnato che non è vero che certe cose non si possono fare, si trova sempre il modo di farle. Questo io ho imparato in cinque anni. Il tema dell'euro è un tema che se vogliamo parlare tecnicamente. È, eh, si può affrontare le problematiche che ha creato, quali sono le sacche dove sì, si deve andare a intervenire, ma no, no. ah, però noi abbiamo raccolto le firme e siamo convinti che si possa fare. Dopodiché sappiamo anche dove andare nel rapporto con l'Europa ad incidere su alcune cose che non funzionano e va fatto. Ma se fate il referendum è perché vorreste uscire dall'euro, E io su questo non sono d'accordo. Lei siamo d'accordo a uscire dall'euro? Io credo che si debba una scelta così grossa non si possa prendere da soli, è una scelta che coinvolge le vite, che, guardi che cosa è successo. E lei, lei ha un referendum sull'euro sull dentro o fuori cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota, nel eh, senso <ride> eh, eh, Ma no, dire che lei fa... è un rapporto un movimento importante come.. I 5 Stelle Il lo deve dire, sì, se io voglio votare per l'euro devo sapere sulle cosa pensa sull'euro. Allora, non è un tema ideologico, è un tema tecnico. Io credo che l'euro abbia portato tanti problemi, mm. soprattutto al costo del lavoro, alla produttività delle imprese, che sia diventato l'unico <ride> modo per fare inflazione. Cioè, ci sono delle cose tecniche che appartengono tra l'altro alla mia competenza. Dopodiché, eh, un conto è dire che cosa vuoi fare con l'euro chiediamo ai cittadini. Un conto è dire, ce l'avreste un modo per? Ci sono molte modalità. Non, non ha risposto alla domanda. Ma Se la tornasse la lira... Avremo bancarotto da 1900 Ma dipende lire? da chi no, si fa la credo. banca, dipende da dove torna la sovranità monetaria, dipende da molte cose Cioè non si può banalizzare un tema così no, Oggi, infatti, problema non dobbiamo banalizzarlo, non Oggi il problema dobbiamo è chiaramente un, un problema di sovranità per... Hai dei pro Un paese ha dei problemi a chiedere dei, dei denari perché li deve pagare E crei titoli di Stato che non si riescono a vendere Per cui il governo prende il telefono, chiama le banche non e chiede non il risposto. comprato Lei ha un referendum euro sì o euro no? Cosa dotterebbe? Non lo so No, lo so, eh, beh, neanche io. Beh. No, io lo so, voterei, mi piacerebbe rimanere nell'euro.